Cari follower, amici, buon pomeriggio e buona serata! Ci ritroviamo dopo qualche giorno di distanza del video, di ritorno sul mio canale YouTube. Oggi parleremo finalmente dopo un paio di mesi di astinenza dovuta dalla pausa come di solito tra un campionato mondiale e l'altro del motorsport oggi parliamo di Formula 1 che apre i battenti questo fine settimana in gol di Sakhir in Bahrain dove andando alla sintesi più pura quindi qualifiche, gara, possiamo dire che avremo sabato alle 16 le qualifiche, diretta esclusiva su Sky Sport Formula 1, e domenica 5 marzo ore 16, diretta esclusiva gara Formula 1, ripeto nel Sakir in Bahrain, TV8 ha la copertura della differita sia sabato che domenica alle ore 21. Per quanto riguarda giusta un'ultima appendice sulle libere, possiamo dire che le libere di uh, venerdì vedranno protagonisti uh, gli stessi autori uh, delle, delle monoposto Formula 1 alle 12:30 con le prime prove libere e alle 16 con le seconde prove libere. Quindi non possiamo dire altro che forza Italia, forza Ferrari. Speriamo bene nel cavallino rampante di Maranello, noi quindi rinnoviamo l'appuntamento a prossimi video. Ciao a tutti e buon fine settimana, anche se manca qualche giorno però. speriamo bene, andremo nell'aria visto che Formula 1 inizierà. Ciao!